officine grande rabbia. Viene facile anche fare il collegamento con le grandi riparazioni, nel senso che probabilmente dobbiamo anche lavorare in una situazione dove ci sono da fare delle grandi riparazioni rispetto al problema della salute e della prom promozione del benessere. È un tempo in cui la lamentela, l'eliminazione la... la non è sufficiente, c'è bisogno di una rabbia dolce, di una rivoluzione dolce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 in queste pratiche che ormai sono da quasi dieci anni attive in Piemonte sono coinvolti soggetti fra di loro molto diversi. Questo stesso convegno è un atto di resistenza culturale ma anche l'esito di un percorso di relazioni, di volontà che vedono in questo momento un'opportunità per trasmettere un'esperienza, per fare insieme cambiamento. Siamo all'avanguardia di una dimensione europea che incrocia studi umanistici e eh, scienza, no? che si pone un po' quel problema di ricucire ciò che è stato separato eh, tanto tempo fa e di scoprire insieme come fare una rigenerazione dell'umano uno attraverso i suoi sguardi disciplinari. L'impegno più forte che io mi sento di portare avanti come soggetto, come cittadina, come operatrice è quello di lavorare per alimentare la pedagogia della, della fiducia. Per me è fondamentale questo. Quindi lavorare sulla fiducia con i ragazzi, con i giovani, con le persone che hanno disagio. Oggi è un po' di più che non ieri è una cosa fondamentale per tutti, è un impegno etico. L'infermiere crea un rapporto in modo tale che la relazione con il paziente ha fatto ah, sicuramente la relazione è la prima con la relazione che può stare all'interno di un corrente del canzio è rivolto direttamente alla famiglia e il paziente certamente il paziente al centro della relazione che ha apprezzato deve capire che comunque sempre sempre una persona e deve essere la parte di sentirsi preso in considerazione sono senza voce, senza voce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 diciamo alla prospettiva questo sarà sempre un teatro minore non è un teatro minore è il teatro parlare del welfare oggi è complicato perché sembra una cosa che stiamo perdendo cosa vuol dire che il welfare può essere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 welfare dell'investimento sociale. È il welfare che investe, di solito si dice, nelle capacità degli individui. A, a me tocca un compito strano perché in verità mi tocca mettere in scena non dei corpi sofferenti o vivaci e sorridenti o comunità collaboranti ma entità astratte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 fase terminale per l'eucemia, accudisce scrupolosamente una piantina, facendosi promettere dalla mamma che continuerà a bagnarla giornalmente, affinché almeno lei non muoia. influisce sull'individuo e se vogliamo dirla in maniera gandiana la trasformazione dell'individuo influisce sulla comunità. Noi non possiamo parlare, secondo me, d'altro che di questo, di cura. La guarigione è un processo che noi possiamo interpretare come tale, ma a volte saltiamo delle vite o strappiamo delle vite alla morte che fanno, che fanno poi un, una, una fine miseranda di cui loro stessi si compiangono, per esempio Wendy. E altre volte ci sono persone che muoiono magari precocemente con grande serenità e diciamo in totale eh, coerenza con un progetto di vita. Non è abbiano un impatto economico significativo e quando non ce l'hanno sono guai a questo punto, sempre il terreno di verifica lì di... Le iniziative culturali, le istituzioni culturali hanno altri obiettivi prioritari, noi siamo tutti contenti se vuol dire economia, lavoro, eh, posto di lavoro, però come dire, non è la prima missione della cultura, non è quella di avere un forte impatto economico sul, eh, sul territorio. scientifica ha messo da, da parte l'arte perché è, è anche svilito gli artisti, gli artisti l'ha espulsi dal novero dei filosofi, degli intellettuali, dei produttori di cultura, ne ha fatti dei clown, delle persone che, che eh, fanno divertire, che sono su un livello appunto non di conoscenza vera noi oggi invece siamo nelle condizioni di ricostruire una conoscenza vera che diventa conoscenza scientifica conoscenza artistica conoscenza eh, di tipo culturale cioè le varie forme di conoscenza che hanno la stessa dignità ognuno vede lo stesso oggetto dal suo punto di vista Conoscenza si parla. Io oggi vi porto un saluto non di circostanza dell'amministrazione comunale. Un saluto e un augurio di, di buon lavoro e di proficuo lavoro. In, in questa che è una tappa di un percorso che so essere lungo, ma lungo e importante. Sicuramente c'è una soddisfazione a essere in qualche modo partecipi di un'iniziativa come questa che è un po' eh, forse innovativa no? per quelle che sono un po' i nostri standard, ma che sicuramente eh, fa intravedere delle potenzialità importanti. Cioè noi abbiamo un, una, un incremento di nuove epidemie che si chiamano obesità, che si chiamano uso di sostanze, che si chiamano depressione e che noi tendiamo a far rimanere distaccate da cose che sono indicatori di salute del pianeta, cioè il pianeta sta male e non è cosa diversa da noi perché abbiamo crisi economica globale, abbiamo... Eh, perdita di eh, fonti necessarie di energia, di piccoli, si parla sempre troppo poco eh, non c'è l'acqua, manca i eh, suoli per l'agricoltura eh, come dire, la modernità sta mettendo in luce il suo attuolo Fare teatro, così come inteso diciamo, all'interno di questo forum è fare un'esperienza di lavoro con altri mm? Il teatro è sempre plurale, non è mai singolare, è l'unico atto, una bellissima definizione che molti conoscono di Peter Brook, che richiede una relazione, no? un quadro, un'altra opera si può fare da sola, il teatro non si può fare da soli, si fa sempre con altri. In ogni dimensione che è una dimensione di pluralità, di risorse, di competenze, di sguardi, di coralità. Quindi i processi creativi teatrali sono processi che implicano necessariamente l'altro. Sono stupito che tu mi parli di mammografia. La moglie di Bernardo, non ho fatto niente con la moglie di Bernardo, mi diceva che aveva ricevuto una lettera dell'unità sanitaria. Non so che cos'è per festeggiare i suoi anni gli hanno offerto un esame contro Quando abbiamo scelto di lasciare la società di Torino di andare a lavorare dentro un ospedale psichiatrico a Collegno. Lì fra l'altro in quel momento era il direttore Agostino Pirella che era amico e compagno dell'avventura di Basaglia e quindi con lui è stato facile trovare un'intesa, lui ha detto sì, sì, sono molto contento siamo venuti a lavorare qui. Ci ha dato un padiglione che era stato dismesso da poco, un intero edificio, eravamo quattro sale di lavoro, campi, allestito a stanze, ovviamente siamo preparati tutti noi, lo spazio, biancando, sistemando e pulendo, abbiamo stanze da ospitare compagnie, dormivamo e mangiavamo lì, proprio ci siamo abitato lì per cinque anni. alla cultura e anche assessore al bilancio. Qualcuno dice pur, per fortuna qualcuno dice purtroppo perché è poi un po' come essere dottor Jekyll e Mr. Hyde, ma in questo caso dicevo prima di essere assessore e amministratore decisore oppure politico mi sembra a volte una parola un po' grossa eh, sono cittadino ma anche impegnato in questi ultimi quattro anni anche in un'esperienza personale che non ha coinvolto soltanto me ma eh, circa 80 persone proprio sul teatro il teatro civile è un piccolo sputo una lacrima, una risata, un ghigno che a volte però qua e là sorprende e risveglia qualche spettatore è un teatro che incarna una prospettiva d'arte etica basata sulla ricerca di una diversa forma carcerati, matti, barboni, migranti drogati, storpi, puttane, dare voce e ascolto agli esclusi È la formazione dell'attore che serve a fare un lavoro eh, di autoconoscenza un, un lavoro di crescita personale e poi di relazione con l'altro ma, ma questa è, è l'arte teatrale eh, non andiamo a sostituirci assolutamente ai terapeuti, agli psichiatri e quant'altro. Il mio è sempre stato lo sguardo di una teatrante, mani in pasta nell'umano, perché questo è il materiale di chi fa teatro. Una ricerca basata, ispirata, condizionata dalle persone vere, vive, coinvolte nel gioco teatrale e quindi attraversate profondamente non solo dal percorso ma dalla sua riuscita. si fa teatro non ci sono più differenze di categorie, di ruoli, di posizioni, ma ci sono le persone con le loro differenze e su queste differenze si lavora, si ricopre, si costruisce e si crea. Fare teatro così come è inteso diciamo, all'interno di questo forum è fare un'esperienza di lavoro con altri. Teatro è sempre plurale. Non è sulla fiducia